Samba, so dance so samba. Bye, bye, bye, bye, bye. So dance so samba, so dance so samba. Bye, bye, bye, vai bye. So dance so samba, so dance so samba. Bye. So Jada so so so say, tata So danza samba so danza samba vai vai vai vai vai So danza samba so danza samba vai In questo quadro um, ho dovuto um, mettere del colore negli spigoli perché erano stati danneggiati. Non ho fatto filmato perché pensavo di starci pochissimo a rifare la tinta, invece ho perso quasi l'intera mattinata, circa tre ore, perché man mano che andavo a correggere la tinta era o più chiara o più scura, anzi veramente era più chiara, e per farla arrivare al punto in cui. E si confondeva con questa ve la faccio vedere più, più da vicino perché si nota ancora una leggerissima differenza ma si vede appena appena è quasi impercettibile e ci ho messo circa tre ore quasi quasi mi conveniva dare il fondo eh, cioè ci sarei stato di meno a scegliere una tinta pressoché simile e dare il fondo a tutta la parte esterna del quadro sicuramente ci avrei messo meno di tre ore In questo dobbiamo ricostruire questo spigolo e quest'altro spigolo. Questo penso che ce la possiamo cavare pure con... questo sarà molto... ci sarà parecchio da fare perché bisogna ricostruire questa linea, non sarà affatto semplice. Andando cerchiamo di ricostruire lo spigolo, che è la cosa più importante. lo stucco lo agita abbastanza adesso gli diamo una piccola carteggiatina ma proprio un pelo non fatelo con le mani perché le mani sono grasse e potrebbero danneggiarlo per rimuovere le parti in eccesso per pulirla penso quello che è già stato realizzato che diciamo che può andare togliamo gli stringenti e vediamo se com'è andata a consine Purtroppo in una passata non si può fare, quindi abbiamo realizzato uno stucco molto simile a quello precedente, però con una maggiore prevalenza di colla vinilica e un po' meno, um, meno letrucioli di legno. Abbiamo aggiunto pure un po' di stucco per renderlo un pochettino più morbido uh, a carteggiare e, e lo ripassiamo per costruire dare l'ultima mano per costruire questo spigolo. Lo lasciamo un pochettino più sollevato, in modo che poi ci dà la possibilità di poterlo lavorare. Ci aiutiamo con un'altra spatola per costruire lo spigolo in modo quanto più corretto possibile. Say, -se non sei triste, sei gemelle Ma non sei -so mica, sei del califsa, 1 cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha ciao ciao ta ciao ciao samba ciao ciao ciao ciao ciao ta ciao ciao ciao ta So danzo so samba, so danzo so samba. Vai vai vai vai vai. So danzo so samba, so danzo so samba. Vai. So danzo so samba come si vede lo spigolo è, stato, è sicuramente più eh, grande di come dovrebbe essere quindi dobbiamo togliere solo la parte eh, in più eh, che abbiamo messo con lo stucco per ripristinare di nuovo la tavola esattamente per come la prima forse alla fine ci vorrà un pochettino di stucco rasante Bye. Mm -hmm. Ho continuato di restaurare tutti i dipinti che erano caduti per terra e in più questo che per un uh, mio errore si era bucato dall'altro lato e diciamo che da ogni esperienza negativa può nascere un'esperienza positiva. Abbiamo fatto un po' di sperimentazione e diciamo che tutto è bene quello che finisce bene. Questi due quadri, questo e quello alle mie spalle, ritorneranno perfettamente ristrutturati ai rispettivi proprietari, mentre gli altri saranno eh, occasione per essere mostrati all'interno di Ubuntu. Vi ringrazio per aver guardato il video, eh, spero vi sia stato utile, e come al solito vi ricordo se volete di registrarvi al canale di Nuna eh, Sangrano. la pianista, e, e al mio ovviamente, eh, se volete rimanere informati su tutte quelle che sono le mie pubblicazioni. Vi ricordo pure che ho un canale Instagram, una pagina Facebook e un profilo Twitter. Se volete potete iscrivervi pure a questi canali social e lasciate un like. E niente, vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao Ciao! su tasso samba